Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo di Race to Donate. Ragazzi, io voglio ringraziare Federico Testa per questa opportunità di poter dare un contributo ad una causa nobile. Mi fermo e vi leggo il messaggio di Federico Testa, ovviamente della comunità di Motorsimitari. E dice, Motorsim Italy continua con il supporto alla campagna di sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo promossa dal dottor Alessandro Marchetti, anche lui pilota di GT4 reale. Questa volta faremo un all-in e vi invitiamo a prendere parte al prossimo trofeo Race to Donate monoparca con Mercedes AMG GT3 su tre round. Il nostro amico Giando ci ha preparato per l'occasione una bellissima livrea dedicata per l'occasione in modo da dare più visibilità possibile al messaggio Rai to Donate. Alessandro, reduce da una malattia molto seria, la leucemia sta guarendo grazie al contributo dei donatori di midollo e spera che tanti possano iscriversi tra i potenziali donatori. La donazione di midollo è completamente indolore perché avviene con una semplice donazione di sangue nel quale sono contenute le cellule staminali in grado di rigenerare il midollo del malato. Per diventare potenziali donatori non dovrete far altro che iscrivervi qui, quindi a donatori.gagliera.it per iscrizione, ovviamente ragazzi vi lascerò tutti i link eh, qui in descrizione del video. Invitiamo tutti i piloti dai 18 ai 35 anni a pre-registrarsi per dare la speranza a chi è malato. Parlando di gare, le gare del trofeo verranno trasmesse in diretta sul canale eh, di Motorsim Italy e verranno commentate da Riccardo Alidori. Le auto scelte saranno la Mercedes AMG GT3 e la MG GT3 EVO con la livrea personalizzata, ovviamente su assetto corsa competizione su PC. Per info e descrizione ragazzi, discord.com io su uh, slash e c'è anche un account Instagram creato ad hoc: instagram.com. Ragazzi, questo qua è il messaggio di uh, Federico Testa per la comunità di Motorsimilitary Race to Donate 3 gare. Quindi, 8 settembre, oggi a Monza, 15 settembre al Nurburgring, 22 settembre a Spa. Ragazzi, non ho niente da aggiungere se non uh, di chiedervi di sensibilizzare un massimo di persone per la donazione del midollo osseo, che come diceva nel suo messaggio Federico Testa è assolutamente indolore è solo una, una donazione di sangue e che queste cellule staminali possono veramente salvare delle vite ragazzi ringrazio nuovamente tutta la comunità di in Italia ancora di nuovo Federico Testa per avermi dato questa possibilità di poter dare un minimo contributo per una causa così nobile ragazzi per questo video sfondate il tasto dei like, condividete ragazzi, parlate di questa possibilità di salvare delle vite umane e come al solito se non l'avete fatto iscrivetevi al canale noi ci vediamo prestissimo. Da Fabris è tutto, un abbraccio, mi raccomando seguite le dirette, partecipate, siate spettatori. Ciao ragazzi, alla prossima!